In questa video lezione vediamo come costruire un grafico con Excel a partire da una tabella di dati. Allora qui vediamo che in realtà il grafico c'è già, eh, però è un'immagine, no? Quindi io cosa ho fatto? Uh, un lavoro un po' inutile perché uh, ho ricavato i dati del, da inserire nella tabella dal grafico e adesso costruisco il grafico. È chiaro che avendo già il grafico non ha molto senso, ma è solo per farvi vedere come fare con Excel a costruire un grafico uguale a questo. Quindi, come ho fatto, ho messo una, in una colonna tutti i dati rappresentati nell'asse orizzontale, sull'asse orizzontale quindi i mesi, e nella seconda colonna tutti i numeri che rappresentano il numero totale di occupati e che vado a leggere sull'asse verticale. È chiaro che alcuni valori, per esempio, in corrispondenza di marzo 2012, sono andata a leggere 22,9, essendo un punto eh, che coincide con l'intersezione delle linee della griglia, è leggibile molto facilmente. Ci sono altri punti, come per esempio questo, che corrisponde ad aprile 2012, che bisogna invece eh, leggere eh, Dandone una stima in qualche modo, cioè vedo che è un valore compreso circa metà tra 22,9 e 23 e quindi ho stimato che fosse eh, 22,95 circa. In, con questo criterio ho compilato tutta la griglia e adesso voglio costruire il grafico. Cosa faccio? Vado a selezionare tutti questi dati, quindi tutta la tabella, comprese le due celle di intestazione delle colonne e poi vado sul menu «Inserisci» ehm, e vado, andrò a decidere quale tipo di grafico inserire. Se voi state utili utilizzate una versione di Excel più recente di questa, ehm, troverete una visualizzazione un pochino diversa, però tutte le opzioni che vedrete in questo video le troverete, perché nella versione più recente semmai ne avrete altre in più, ma non in meno. Allora facciamo un grafico a linee perché vogliamo creare un, un grafico come questo. Quindi con la tabella selezionata clicco su grafico a linee ed eccolo qui. Lo sposto, lo allargo un po', ok... Allora, prima cosa, eliminiamo questa leggenda che in questa situazione è inutile, non ci dà informazioni in più rispetto a quello che leggiamo sul titolo, quindi la togliamo. Ed ecco il nostro grafico, potrebbe già andare bene così, però eh, apportiamo alcune modifiche, eh, così vediamo come funziona. Confrontiamolo con quello rappresentato nell'immagine, a parte il fatto del colore che è un dettaglio, se mai ce ne occupiamo dopo, eh, cosa vediamo intanto? Che sull'asse verticale il valore massimo rappresentato qui è 23, mentre qui in automatico è stato messo 23,05. Quindi possiamo andare a selezionare con il mouse i valori rappresentati sull'asse verticale e andiamo a cliccare su formato asse. E vediamo che il valore minimo è stato dato in automatico, e mi va bene, 22,5 come nell'immagine, mentre il valore massimo lo stabiliamo noi e scriviamo soltanto 23. Chiudiamo, e infatti è stato eh, aggiornato. L'altra cosa che notiamo è che la griglia eh, nell'immagine è contiene sia linee orizzontali che verticali, mentre qui abbiamo soltanto linee orizzontali. Vogliamo invece anche quelle verticali. Quindi come facciamo? Andiamo a selezionare eh, i valori dell'asse orizzontale e eh, chiediamo di aggiungere griglia principale. Altra cosa eh, che notiamo vedete che qui mh, i valori, i punti, sono non coincidono con le linee verticali, quindi andiamo a modificare ancora, andiamo su formato asse avendo selezionato quello orizzontale e chiediamo che la posizione sia ai, seg posizione asse ai segni di graduazione e vedete che in effetti siamo riusciti a ottenere quello eh, che volevamo, chiudiamo ok, direi che adesso il grafico è del tutto analogo a quello da cui siamo partiti se eh, vogliamo renderlo ancora più simile quindi per esempio vogliamo andare a mh, cambiare il colore della linea clicchiamo sul tracciato, quindi sulla linea clic destro eh, formato serie dati colore della linea linea continua selezioniamo il rosso Um, ok, stile linea possiamo renderla un po' più spessa oppure no andiamo a vedere sull'indicatore indicatore, magari preferiamo averlo rotondo un pochino più grande e eh, riempimento a tinta unita anche questo lo vogliamo rosso chiudiamo ed ecco che il nostro grafico assomiglia davvero molto a quello di partenza